Siamo con Rossano Romero di Perturbazione in gara a Sanremo quest'anno 2014 con l'unica, allora il pezzo più contemporaneo di tutto il festival, che vanta di essere contemporaneo, invece l'unica cosa veramente di ora è la vostra. Penso che ci sia anche abbastanza contemporaneità, anche se tra virgolette un po' più vintage forse, nel pezzo di eh, Raphael con i Vladi anche se è un pezzo diciamo espressamente soul gospel. Eh, un po, è vero, un po' è vero, nel senso che l'unica, rispetto agli altri brani, è meno sarremese, è un po' più upbeat, è un po' più elettronico e credo fondamentalmente che la vera ragione per cui stia funzionando è... Mh, il fatto che ha grande grip per usare un termine ciclistico dal punto di vista narrativo, nel senso che comunque questa idea del romanzo di formazione maschile attraverso il racconto, delle esperienze reali e immaginate, quel ritornello molto forte dal nostro punto di vista battistiano, eh, vedo che così come diciamo nel testo eh, se muoio già dalla voglia di ricordarti a memoria, vedo che molti lo stanno già ricordando a memoria. Assolutamente sì, è vero, e in un festival in cui comunque sì, appunto non c'è tanta immediatezza, c'è dei bei pezzi, ma non c'è immediatezza, questo effettivamente è l'unica vostra, nel senso della parola. <ride> Senti, come voi, in... allora, un gruppo indipendente a Sanremo, di solito tutti si cercano di ehm, sanremizzare, l'hanno fatto, cioè, cercano di fare qualche cosa che sia in linea voi avete portato semplicemente la vostra musica e siete arrivati però rispetto a tanti altri come Marlene Kunz gli After Hours che comunque non... guarda io non ti dico la verità, non, non voglio nel merito dei singoli altri, dico solo che secondo me in generale la presenza di Sonic, Blue Vertigo, Marlene Kunza, After Hours, Martha Sui Tubi, credo che abbia fatto del grande al Festival a loro stessi. Ovviamente. No. Eh, noi, noi facciamo quello che sappiamo fare, la nostra, la nostra cosa, la nostra storia è scrivere canzoni che sono storie sotto forma di 4 minuti. Alcune vengono meglio, altre medie, altre peggio. Questa sembrerebbe essere uscita come la ciambella col buco. E, mm, nel momento stesso, per come siamo fatto no, fatti noi, in cui dovessimo mai metterci a fare i calcoli su cosa fare perché funzioni di più, sta sicuro che è la cosa che, che finirebbe nel peggiore dei modi. Per cui mm, l'unica cosa che davvero ci tengo a dire, l'unica cosa che ci tengo a dire... E a dispetto magari di qualcuno che potrebbe immaginare il contrario è che l'unica è una canzone che non è nata per Sanremo l'unica è una canzone che è nata per Musica X un anno e mezzo fa, se non due ed è rimasta per quelle assurde ragioni della vita fra le outtakes quando la commissione, in particolare Fabio Fazio, ha sentito quella canzone questo è quello che abbiamo avuto noi come feedback lui in primis è impazzito per quel brano e quindi in qualche modo ha è rigenerato e ha avuto una vita sua propria parallela, indipendentemente da qualsiasi forma di eh, ipotesi o congettura noi potessimo fare ovvero. Senti, tra le varie cose che avete fatto c'è una cover di Ivan Graziani, Firenze. Tra l'altro Ivan Graziani in qualche modo ha anche rappresentato tramite suo figlio esatto. a questo festival e se posso dico anche una cosa che non c'è nessuna canzone di Ivan Graziani presente nella serata di omaggio alla musica italiana. Questo un po' mi spiace, però un po' bisogna anche dire che le sue canzoni sono molto bene ma sono anche delle brutte bestie. Perché sono molto non complicate. Può cantare solo lui, quindi non, è, non è semplice. Però, però sì, noi abbiamo tantissimo Firenze, e, ma nel dire questo... Um, Dico anche che quella canzone su Firenze, eh, abbiamo scoperto nel risuonarla, che è una canzone che gode di, una, di un amore da parte degli italiani pazzesco. Eh, ha qualcosa di, di super, di forte, che arriva eh, perché è, è una bella storia, ha una bellissima linea melodica. e Devo dire che quando abbiamo pensato di rifarla per la Città di Stena Basso, il nostro progetto è dedicato alle... Ehm, eh, città italiane, le canzoni delle città italiane non avremmo mai immaginato che eh, potesse scaturire tutto quel, quel feedback positivo da quella reinterpretazione di quella canzone in particolare. Che di altri. Senti, qual è un ricordo di un concerto, di qualche cosa di Firenze a cui. In particolare devo dirti che forse in assoluto per emozione il ricordo principale è quello del nostro primo alla Fortezza, in centro a Firenze, perché coincideva anche col primo concerto in città eh, successivo alla pubblicazione di In Circo, che è il nostro disco un po' della svolta, che era pubblicato da Fabio Glob Santerino, l'etichetta di Firenze, per cui è stata una specie di doppia partita in casa, eh, nel senso che si andava a presentare quel disco eh, con loro che erano stati al contempo gli unici a crederci veramente e quindi ci sentivamo tra virgolette protetti e tutte le volte che abbiamo suonato via la fortezza in particolare sempre naturalmente in occasioni estive è sempre stato qualcosa di speciale tanto perché la cornice è semplicemente meravigliosa e poi perché il pubblico lo ricordiamo sempre molto ben disposto ed è anche inevitabile dover riconoscere il fatto che senza quella città e senza quelle persone che abitano in quella città e che hanno divulgato quel disco, sicuramente tutta questa storia non sarebbe arrivata dove è arrivata, quindi c'è un grandissimo merito, noi avremo sempre un grande rispetto e affetto per, quello, per le persone che ci hanno nutrito. Senti, io ti faccio un in bocca al lupo, se mi fai un saluto per Full, la redazione di questo giornale, Firenze Urban Lifestyle. Allora, intanto crepi il lupo e poi un super saluto dai perturbazione a tutta la redazione di Full e speriamo che l'unica rimanga tale, non soltanto per il suo titolo, ma anche perché possa farsi valere in in quando saremo 2014. Grazie mille, ciao.